Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video! Oggi ho deciso di fare un video sull'inverno, ma soprattutto <ride> ho deciso di fare questo video perché da quando sono in Canada una delle domande più frequenti che ricevo è come cacchio fai a sopravvivere a meno 30 gradi in Canada? Bene, quindi oggi risolveremo questo grande mistero di come faccio io ancora a essere viva dopo tre anni dopo quasi tre anni qua Prima di tutto, nessuno è mai morto per il freddo <ride> Forse sì, non lo so uh, No, a parte gli scherzi uh, Volevo dirvi un po' delle cose Che ho dovuto adottare Per, uh, per sopravvivere Al freddo invernale canadese uh, Come ben sapete In Canada si può arrivare anche a tipo A meno 40 gradi ah, di Praticamente fa più freddo qua che in Alaska Non sto minimamente scherzando <ride> Uh, l'anno scorso è stato uno degli inverni più freddi Più freddi da quando sono qua Vabbè che questo è solo il terzo inverno Però l'anno scorso è stato veramente un lunghissimo inverno E molto molto freddo uh, Il massimo che si era raggiunto l'anno scorso è stato Meno 45 Ovvero faceva meno 37 Però col vento si arrivava a meno 45 Una cosa importantissima da dire è che Sì, fa freddissimo, freddissimo Però se non c'è vento fuori Vi giuro che si sta bene, cioè bene nel senso che riesce a sopravvivere da andare in giro, ok? Uh, giustamente io adesso ho la macchina, quindi spostarmi mi è già più facile rispetto a, ai due inverni precedenti, in cui dovevo prendere l'auto, posso andare a farmi la spesa da sola, ritornare a casa con le buste, cadere per strada, è successo di tutto e di più. Quindi diciamo che adesso la vita è un po' più facile, soprattutto per contribuire dalla spesa o andare al lavoro, tutte queste cose qua che sembrano un po' banali però quando fuori fa freddo veramente non hai voglia di fare nulla c'è neanche di uscire uh, però per fortuna grazie alla macchina riesci comunque ad andare in giro uh, ho vissuto però due inverni solo con l'autobus e devo dire che mi sento un po' un'eroina <ride> c'è da dire che io sono anche una che sopporta tanto il freddo non sono una freddolosa sto benissimo nel senso il freddo a me piace preferisco il freddo al caldo per dirvi io in Italia d'estate io morivo cioè volevo tipo morire ogni Uh, invece qua in l'estate sono, sono calde ma non c'è tanta umidità e inverni è, è un inverno secco quindi il freddo è freddo vero non come a Venezia che c'è l'umidità e l'impressione che è caldo poi c'è il freddo insomma che è uno schifo uh, diciamo che io sopporto il freddo comunque anche perché mi piace il freddo Uh, ovviamente non vivrei un anno intero con meno 30 gradi, però diciamo che a me l'inverno piace, comunque preferisco che faccia freddo ma che ci sia la neve, che comunque è dei, dei paesaggi piuttosto che magari che faccia freddo come fa freddo in, in Italia, ma tipo che non c'è niente, magari c'è solo pioggia o c'è vento, ecco. Um, importantissima cosa per sopravvivere all'inverno canadese è l'abbigliamento giustamente però vi dico subito io non metto mai calze sotto i pantaloni non uso pantaloni speciali eh, non metto maglioni giganti tipo ultra imbottite robe del genere eh, no mi vesto normalmente come se investissi in italia cioè come mi vesto in italia così mi vesto anche qua l'unica differenza è che tipo ho iniziato a portare i cappelli e le lasciarvi i guanti da quando sono in canada in italia io non metto niente di tutto ciò metto solo il cappotto eh, quindi qua mi sono preso semplicemente un piumino che sia abbastanza resistente sia all'acqua sia al, uh, al freddo perché comunque quando nevica uh, se hai un piumino che non è uh, resistente all'acqua cioè ti si bagna tutto dopo rischi di, <ride> di congelarti uh, e avere delle buonissime scarpe perché tipo io ho comprato delle scarpe in Italia che questo inverno sarà l'ultimo inverno che le metterò Uh, che purtroppo non tengono niente, cioè se decidete di venire in Canada durante l'inverno comprate gli scarpe in Italia, comprate sì. esattamente sul posto. Un'altra cosa che mi ha salvato tantissimo la vita durante l'inverno in canadese sono le scarpe anti-scivolo, uh, sono delle scarpe, cioè gli scarponi d'inverno che però hanno tipo una cosa sulla suola, tipo una, una, una cosa di ferro, una linguetta circa, che ti permette ad aderire meglio al ghiaccio soprattutto, perché è il ghiaccio che qua è il problema, sia sulle strade sia, sia in città, è il ghiaccio che si forma. Uh, sulla neve, vabbè, sono caduta anche sulla neve perché io tanto cado sul nulla, quindi immaginatevi quanto è caduto sono fatta sulla neve e sul ghiaccio, però con quelle scarpe grazie a Dio sono riuscita tipo un minimo ad avere più equilibrio e ho anche imparato a camminare un pochino più piano perché di solito sono veloce come, come flash quando cammino, uh, però ho imparato che sulla neve devo dare una calmata cosa che di solito faccio durante l'inverno, che prediligo farlo in inverno, perché durante l'estate non ne sento bisogno, è avere sempre un thermos come di caffè o tè caldo. Quindi potete anche andare nelle caffetterie, tipo quando c'è Tim morton e dire voglio il mio caffè nel thermos, così non vi danno il bicchierino di carta, che magari, cioè quello di carta uscite fuori, tipo se fanno meno 40 gradi il vostro caffè in due secondi è ghiaccio, ve lo dico subito, quindi c'è successo. E, e quindi... Uh, è, sempre bello, cioè, è sempre un bene avere qualcosa di caldo con voi perché, comunque, magari se, anche, se, anche se camminate o anche se andate a lezione così riuscite un minimo a scaldarvi. E anche le mani di solito, se lo tenete sul termo se sentite il calore, state un pochino meglio magari mentre aspettate l'auto. Sono... Quindi, uh, questa cosa la faccio spesso in inverno e senza termos io non vivo in inverno. Cioè, vivo solo per tutti quello Io fino a quest'anno non ho mai messo i guanti in Canada. Ok, io di solito prendevo tipo mani tipo nelle maniche ed è stato così uh, quest'anno però ho dovuto comprare dei guanti perché alla guida purtroppo non puoi non avere i guanti Secondo guidi il volante è così freddo che ti sembra di guidare tipo un blocco di ghiaccio principalmente quindi ho dovuto comprarmi dei guanti, io i guanti li detesto sono, sono la cosa che io detesto di più al mondo e non mi piacciono però vabbè ho dovuto prenderli se non vuole congelarmi tipo anche l'anima mentre guido mi con i guanti un'altra cosa che uh, mi ha fatto sopravvivere tantissimo uh, e qua magari mi una stronzata <ride> importante avere una buona skincare durante l'inverno. Uh, magari adesso faccio i discorsi da fashion blogger, però uh, è importante purtroppo qua in inverno avere veramente delle buone creme per il viso, anche per il corpo e un burro cacao. Allora le mie labbra, già la mia pelle di per sé è secca. In inverno, con l'inverno canadese. Non, non, non si può uh, e le labbra è la stessa cosa quindi uh, cerco sempre di investire su delle creme buone durante l'inverno quando c'è tanto vento, ma in generale anche freddo, la pelle ne soffre tantissimo uh, sia il viso sia le mani e anche i capelli, cioè addirittura io quando avevo i capelli lunghi eh, e nevicavo mi si formavano i ghiaccioli sui capelli e non sto scherzando L'altra sera mi si sono congelati anche gli occhiali, vi giuro, cioè tipo si è formato un blocco di ghiaccio sui miei occhiali che non volevo andare via anche se li pulivo. Oh mio Dio, mi boh. Infatti io durante l'inverno compro sempre quelle creme ultra ricche potenti, forti, perché se no veramente, eh, se non avete cura del viso, in un inverno solo vi distruggete il viso. E, um, e anche le mani, solo che le mani mi <ride> ci faccio caso un po' meno, però sì. Un'altra cosa che riguarda il viso è che io da quando sono venuto in Canada e solo quando sono venuto in Canada nel 2015 ho iniziato a mettere il fondotinta per proteggere il viso dal freddo. e Può sembrare una stronzata, però veramente il fondotinta ti crea un po' una barriera contro il freddo. Uh, e quindi aiuta a farti non dico farti sentire meno il freddo cosa però diciamo che il freddo ti attacca un pochino meno poi giustamente non è, non pensate che vi metto con mascheroni in faccia cioè. un'altra cosa importantissima è che se non ho niente di importante veramente, veramente da fare uh, se c'è una giornata fuori che è tremenda uh, io non esco di casa cioè non esco neanche per buttare fuori la spazzatura perché veramente nelle giornate quelle, quelle dove c'è tanto vento, sta nevicando, c'è una tempesta, veramente si deve evitare di uscire di casa, soprattutto andare in macchina, che nonostante, nonostante quali le autostrade sono pulitissime, anche in città, di solito puliscono sempre, eh, se c'è un freddo pazzesco che congelano le strade e si forma il ghiaccio, vi giuro che in macchina è molto molto pericoloso. infatti io, questo è il primo inverno che ho la macchina, quindi all'inizio ho avuto un attimo di ansia ad andare in giro con la macchina, soprattutto perché quando sono tornata c'era tipo una tempesta assurda, però sono eh, riuscita un po' a prendere la mano, grazie a Dio, perché sennò non avrei paura di uscire in casa sempre e comunque, eh, quindi diciamo che se non c'è proprio niente di urgente, evito di uscire di casa. Un'altra cosa importantissima che c'è da sapere, ma veramente molto, molto importante, ehm, è che ho dovuto imparare le mie spese è che io all'inizio come ho detto non metto i miei capelli eh, però eh, quando esci fuori dal freddo eh, anche se hai un grosso cappuccio come io ce l'ho sulla mia sul mio capo, o sul mio no, tipo un, un grosso cappuccio eh, le prime cose a congelarsi quando uscite fuori sono le orecchie e quando le orecchie si congelano vi giuro che non è un'esperienza eh, gradevole anzi è la peggior cosa che possa succedere lo so quindi tipo io all'inizio non mettevo i capelli, mettevo sempre il cappuccio, però comunque il cappuccio entrava sempre il vento, quindi nelle giornate di tanto vento le mie orecchie tipo diventavano tipo rosse e, e mega congelate. E finché non, finché non entri in un posto caldo e aspetta almeno 5 minuti non te ne devi toccare, <ride> perché io ho paura che a un certo punto possano cadere pezzi, vi giuro. L'ultima cosa che però aiuta tantissimo a sopravvivere a questo inverno canadese è che negli appartamenti eh, solitamente il riscaldamento è potente nel senso noi non paghiamo niente di riscaldamento non ho mai pagato il riscaldamento da quando sono qua e, e questa è la cosa bellissima degli affitti uh, e quindi in casa quando arrivi in casa fa sempre sempre caldo qualunque ora tu entri in casa uh, fa sempre caldissimo quindi questo aiuta tantissimo che appena entri fuori da quel gelo assurdo entri in casa e i pinguini spariscono finalmente e tu, tu puoi fare Netflix e chill senza problemi Uh, quindi ragazzi questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, uh, spero di non avervi spaventato più di tanto perché vi giuro che l'inverno canadese è molto molto bello uh, magari non le giornate di vento assurdo, però è bellissima io adoro la neve uh, i paesaggi qua sono meravigliosi quindi spero di non aver spaventato vi prego, cioè se volete venire in Canada venite, non, non, non si muore per il freddo, vi giuro nessuno è morto per il freddo, credo quindi ci vediamo la prossima volta, ciao!